Aspetta che teniamo gente Eh ho visto ma ci scendo oriamo. Ok ho buttato a terra il primo ci scendo allora Eh sì sì sì sì sì sì, sì, sì assolutamente Eeeh mamma mia Bella Ok E questi primi due sono andati Ma uh, se voi ci sta questo Poi dovrei morire Intanto mi faccio un medico Io mi faccio un paio di scendini Ah oh, o Mari c'è altra gente. E quando mai? Ma una volta che eh, eh, sapevo che mi metteva a terra, me ne facevo le vende. Me mi facevo il medico, ti imparivo, no? Mi ah, male. entra nell'auto, entra nell'auto. Uh, uh, ho undici di vita. No, rompere i coglioni, no? Dico io, eh. <ride> aspetta. Senti lasciarti tranquillo, devi rompere i coglioni. Che casino. Mi sono messo in un casino, aspetta. non so neanche se rintanarmi o venire verso i di Eh, rintanati, rintanati. No, aspettami Ah, eh, vabbè, ma ha shottato Puttana, Non ti preoccupare, ma ti vendico no. Mari, ti lascio questo, vedi di sopravvivere Ok, e eh, ci proverò, dai Non sono un asso, ma ci proverò Una pistola e questa mi blu Ok, inutile che facciamo, se n'è andato Meglio così Cioè Sta arrivando il puzzone di culo, vieni se. Eh, entra qua in questo. in questo in questa cantina sono i bambini. Vedete che tutto vanno i bambini. Vieni. È quasi morto. Ah. Fatti una bottarella, dai, fatti una bottarella. Andato? Dai. Andato. Oh, sto per esplodere! Lo vedo? Eni con Unita là. a terra, Mi sa che devi mettere un sacco di bip Troia! un più di VIP ci vuoi? pure mi da col lag, pure mi eh! mamma tu! Mi muori! Ma se tu sei morto, no, togli dal cazzo! <ride> NO! Vedi il potere della skin? Questa skin ci ha fatto, quelle due skin che abbiamo messo ci ha fatto durare di più. Eh, ma qua scende, vedo che scende, merda. Però. Allora scherzavo, andiamo qua dove sta la rosa. Anzi, no, no. no. A roba, andiamo proprio qua. E qua in culo al mondo, dai, sì, sì. che c'è a terra? Sapevi che c'era questo posto segreto? Ma non lo so, io no, Forse prendi queste bombette. Non c'è entrato in, in questa. Abitazione. Questa... <ride> <ride> <ride> ah, ah, ma mamma, hanno ma, ma, ma sparato malissimo. Vieni, sali, sali, scale Oh. Lo... Uh. Se, Mamma io, mia! Io pure ha sparato così <ride> Mamma mia! Che, che è successo? roba ci stanno i miei cure qua eh, eh, Mi sembra così Arcano! Ma i mi hanno sparato i passili eh, mi... ci sparano ancora Questo ci sta venendo da qua eh? Eh, Ehm Marini rimani là eh! Aspetta! Attento che ti spara! Voglio fare appena caccia la testa, boom! Lo Bam. Bam. Se no due. caccia la testa, dai, caccia la testa! È andata! No, non è andata non perché ancora. si sta nascondendo! Do io do due botte, dai, caccia! Eh, credi chi sai. No! Io. Ah. Vai! Bomba, bomba, bomba! Boom. No! Andiamo a lutarci quest'altra casa. Eh, vabbè, tutte hai visto, ma sta partita me la devo fare a pistola, ma non sto capendo. Ma qua è trovato una pistola viola. Ah, ok, no, per fortuna no. Ci mancava però. Pistola. Dai. Ok. Però qua sento una scelta. Oh, finalmente un pumpa. Ma riprendi questa che ti piace. Ah, sì, oh, ok, questa finalmente ci sta. Quindi nel caso lancio un paio di bombe. Bam, bam. Bam. Oh lo vedo! Ok buttato a terra. Aspetta, vediamo se vediamo, vediamo dove sta l'amico. Oh, Ciparami un poco. Vabbè no pure io che guarda basta che guardi Il che si toglie la Ok vai no. giustizialo Attento. Sì però se mi laghi non è corretto Bastardo Non mi devi laggare ma... però quando gioco Non mi devi laggare quando gioco però ma che palle Qua ah, sul ragazzi. serio ma che cazzo Sì sì se, se non laggo Se non lago lo uccido pure no. Ah probabilmente perderemo perché laggo accesso No, quest'altro spunto è andato Però c'è un altro qua Ah, no, no, mi ha messo a terra Lo spunto E' ammazzato l'anno Ma l'ho ucciso Ci stanno sparando a merda, vieni roba Ah, da là Io, ah, io sto andando no, eh. proprio free con Con tre di vita Aspetta, prima è andato Io invece nel frattempo mi sparavo un shieldone così Ho tirato le un colpi allora, lo sto uccidendo con 3 di vita ma sul 6 No L'ho quasi, quasi finito L'ho quasi sì, finito sta primo. qua Ah no. oh, perfetto Abberto La macchina sta camminando da sola Ha fatto Aspetta che c'è gente E mi ha fatto prigionire e non riesco a uscire Questo penso che sa costruire Sì, questo a quanto pare sa costruire Esce ad aiutarmi non riesco a uscire tuo pazzo di... Aspetta che questo l'ho ucciso Non l'ho ucciso di... Andato oh, ho fatto una bella kill al tizio Puttana, È un altro coglione Non piegoi tutto giustamente Ma stronzo 44, ho preso sta là sopra Allora niente in una In un camion Come si chiamano queste. Questi cosi camion rimorchi, Come deve chiamarli? Compagnia, eh ma io ho uno schiatto nel container c'era una c***a la pezza Eh vabbè sapevo di morire Eh papà a me dovevi cagare Mannaggia tuo padre Ecco qua il primo andai Nooo Sta qua sta qua Farà una, una brutta fine Ecco qua Devo dove stanno gli amichetti Danida mischia le strutture avversarie. Ah, staranno, oh, stanno qua. Vabbè, muoiono. Vabbè, vabbè. Mo, muore easy. Andato. <ride> Mi hai preso a me. Ti sì. <ride> win. Sì. Allora, questo si può usare. Si. Sì. Uh, no. <ride> Ma mandi, vedi? Ti mandi all'interno. Dove stai? C'è la destra. Volevi cecchinarmi, puttana. Devo, devo dire una cosa aspetta. Carica, carica, non perderemo. Vamo. 50. Vamo. Carica. carica Ma dai, mi sta dai, laggando no. malissimo. Eeeh, ah. bella. tiro da dietro. Alle prima è andato. No. No, Rob, dai, non la perdiamo, non la perdiamo, ti prego. Ti prego, non la perdiamo, è una bone. Curami, curami. No, scherzavo. Eh sì, curami, curami, curami. È un puzzo di culo, è un puzzo di culo. Dai. No, abbiamo perso, abbiamo perso, abbiamo perso, abbiamo perso, abbiamo perso, non è vero, non è vero, è disabile Sta sopra No, di nuovo, di nuovo, dai cazzo, Mari No, ti prego, uccidilo Sì, sì, sì Puzzo di culo Mamma Pazzia. mia! Mamma di cerchino, mamma mia! Ero convinto che entrando fu uccidino, l'ho fatto Uh! Oh, ucciso! Perché io ho praticamente... Oh, oh, Nooo! Non per nessuno. Mari! Ah! Oh, oh, bravissimo! Uccidilo, uccidilo, finiscilo! polmone mezzo rutto bella come godo come godo oh figlia di puttana che cazzo è successo ma questo l'avevo già visto prima vabbè l'ho ucciso eccolo la si l'ho ucciso Va ah, bene, perché stavo scendendo da più vicino io. Stanno sì, rianimando due. sti puzzoni di culo. Arma, Buttata Uno a dei... terra. Ce lo grigie. Verde. Però sbagliato a lasciarti solo. infatti. Ma io... no, perché no, non perché non te la cavi, perché i due sicuramente siamo forti. Sì, la eh, infatti Forse questo è pure Napovera, mi butterà a terra No, ma era giù Vabbè, ah, perfetto Sti puzzi di culo mi hanno rintracciato Stacca, stacca, stacca Esco, esco, esco Esco Ah, cazzo, ho messo a terra Stanno preso? Tutto. Sì Oh, oh Provo oh, oh. di sbagliarsi qui Ah! Qua come hanno fatto! Adesso eh, rimane mi... a m***o, ma sta qua un tizio! Rimaniamo insieme! Ah. Eh vabbè, tanto Oh! Uuh! Chiude! Mamma mia! Brutale! Oh! oh, oh. Eh, sono andato!